Qua su com'è? Fastidio? Sì. Eccolo lì. Inspira. Eccolo l'ha sentito? Eccolo è già andata. Eh, infatti. Adesso è andato tutto. Ok. Unlock your full potential at Crack Addicts. Buongiorno, o buonanotte, dipende quando guardate il video. Oggi vi presento il caso di Giada che è venuta a farsi visitare perché ha un fastidio dietro la schiena che si radia anche sul collo e le blocca la spalla. Eh, quando questo fastidio si presenta e o si accentua, ti provoca anche, mi hai detto, nausea e mal di testa, giusto? zero ah, un po la spalla. spalla ok allora vieni seduta facciamo subito qualche test seduta seduta okay. un po' più indietro okay. benissimo quella mano su questa spalla ok da qui alza il gomito più in alto che riesci fammi vedere il confronto con l'altra eh, togli metti, okay. vai ok giù Spingi su, ok, adesso testo un po' il cranio, dritta, spingi su, spingi su, spingi su, adesso, ah, vediamo prima la cervicale va, hai un elastico? Sì, ti posso chiedere se mi rileghi per favore? Hai fastidio qua? Sì, qua. Qua, quindi, qua un po' meno però, vero? Uh, qua un po' meno, però qua sì. Ok, ma fra i due qual è peggio? Io da vomitare questo. Ok, quindi quando io tocco questi punti ti viene da vomitare? Sì. Ok, queste sono le prime costole, tutte e due, ok? Dimmi se si presenta qualche altro stimolo del genere. Fastidio qua? Mm, leggermente. Qua? Di più dall'altra parte. Più a destra. Se vengo sotto, peggio qua o peggio qua? Beh, mi sa che è lo stesso. È lo stesso, ok, vediamo come si muove. Il collo è bloccatissimo perché il naso punta qua dovrebbe arrivare sopra la spalla. Ok. Qui si è bloccata. Tutto questo mi è cominciato di più quando, quando ho cominciato di Rocino. Quindi ora da un okay. 15 giorni. Ma c'è stato qualche trauma? Io sposto e alzo pazienti quasi sempre, quindi può essere dovuto anche a questo, però non è la prima volta che mi capita. E io ho entrambi i tendini infiammati, soprattutto Ten questo. Guarda, ok, allora, questa gamba è leggermente più corta di questa. Vediamo che cosa succede quando io vengo qua. Ave dovresti avere un po' di fastidio qua? Sì. Qua meno? Sì. Ok, se vengo sull'esterno dovrebbe essere un po' qua? Sì. E qua di meno? Sì. Fastidio? No. Leggermente. Leggermente? Perdonami. Fastidio? Sì, un po'. un po' però. C'è differenza? Di... Rifallo. Eh, forse un po' qua di più. Un po', di... ok, perfetto. Dritti i gomiti, spingi uno contro l'altro. Eh, uno, non devi fare così ok? è uno sforzo sostenuto ok quindi, quindi tutta una volta esatto e non lasciare lo sforzo vai okay. spingi ok ah, adesso fa male là, qua. ti fa male qua mm. piega le gambe provo a usarne altri testa in centro per favore ok gamba sinistra corta quando alzo Migliora ma rimane corta, ok, quindi calcia su e non ce la fa, mi faccio, calcia su e anche qua perde del liquido cerebro spinale che da qua va qua e viceversa. L'equilibrio cerebrospinale viene prodotto nel quarto ventricolo, nel cervello. Ok, mm. faccio insieme? Sì, è a destra. Tutto a destra. Tutti i problemi che stiamo trovando effettivamente sono a destra. No, ok, è qua. Eccolo lì. Ti ha fatto male? No. Ok. Calcia su. Ok, vedi che rimani forte adesso? Calcia su. Sia a destra che a sinistra. Qua su com'è? Ti fa vomitare? Un po'. Sì, di Biomeccanicamente comprensibili. Rilassata? Lascia. Hai avuto dolore? No. Morbida, morbida Ok Mani Dritti i gomiti Spingi in dentro Fa ancora male? No Hai visto? Adesso riesci Sì. Inspira l'aria profondo Fuori Vai Fuori Inspira Fuori inspira fuori mm, leggerissimo proprio ok quindi sì, è migliorata meglio, sì. ok perfetto Lascia Fastidio? Eh, muscolo sottoclavicolare, tiene la clavicola ruotata verso il basso. Faccio un piccolo lavoro muscolare per sciogliere. Tieni duro, tieni duro. Bravissima. Rilassata. Lascia, lascia. Eccola, hai sentito? Sì. Che poi avevi ancora male qua questo lo aggiustiamo lascia eccolo ok quindi morbida è già andata eh, infatti non serviva tanto perfetto Io qua appoggia la testa, stai rilassatissimo. No, no, no. Ti, ah, ok, ti stai sistemando. Aspetta, rilassata, non c'è dolore, non c'è rilassa. Avanti col sedere, ok, no. Morbida non ti irrigidire. Mi raccomando. Eh, perché sennò, ecco, già è andato. Adesso è andato tutto. Eh, così mostra ok spingi su spingi su questo è ottimo metti questo dito nell'orecchio mignolo spingi su spingi su questo mignolo nell'orecchio quindi su? No, va bene. Perfetto, adesso vediamo un quanto. Meglio qua? Sì. Hai senso di vomito adesso? Leggermente qua. Cioè in questi due, leggermente proprio però. No, ma qui. Rilassata? Lascia morbida, morbida. Fammi girare a me. Ok. Morbida? non contrarre no. Ok, no. Vabbè. Perfetto. Cammina un po' mi dici come ti senti? Molto più rilassata. Meglio? Sì, sì. I dolori? No, perfetto. Cioè, adesso proprio mi sento tipo più molto più rilassata, più sì equilibrata sì. Ok. ascolta io in base a quello che mi ha fatto vedere il tuo corpo credo che ci siano i margini per diciamo recuperare al 100% ok? va bene, tue domande? no no no tutto chiaro? sì perfetto allora poi eventualmente ci rivediamo per, per fare altre sedute e aiutarti in modo definitivo ok? Va bene, grazie. è stato un piacere yeah, anche per me